Benvenuti a Mocast, puntata numero 3 con Elena Monzo, artista di Ordi Nuovi, provincia di Brescia. Parlaci un po' di te, cos'è che fai? Chi sei? Ciao a tutti, dunque, sono un'artista, disegno, parto da una preparazione abbastanza tradizionale, quindi liceo artistico e Accademia di Belle Arti, pittura a Brera, Milano. E poi mi sono specializzata nell'incisione, quindi calcografia. Il segno nero su bianco mi ha affascinato subito e quindi poi mi sono specializzata più nel segno, nel disegno, che nella pittura. Di fondo nella pittura vedevo un po' di confusione, di disordine, mentre invece nel segno, come un rata che scava il campo, vedevo più un ordine molto sintetico anche come segno. Che poi l'opposto dei tuoi quadri. Sì, questo è l'inizio. Davo più importanza proprio al disegno, poco colore. Mentre invece poi nel tempo effettivamente è diventato sempre più. Con tanti accessori, tanti collage, quindi più carte, più materiale, più una tecnica mista. Prima di parlare delle tue opere, ci piace sapere... Da dove nasce la tua ispirazione? Come nasce il tuo processo creativo? Se hai delle fonti di ispirazione o non solo? Allora, sì, in realtà c'è un mix di, di ispirazione diversa, nel senso già principalmente dalla moda. Ogni opera nasce in un modo diverso, completamente diverso, però se devo spiegare in generale il mio lavoro, come vedete poi sono tutte donne o generalmente, o donne o comunque se c'è qualche elemento maschile, maschile è comunque travestito, quindi gender fluid e non, non, non c'è più un'importanza in realtà di, di sesso. Ma in realtà non è vero, cioè mi contraddico perché è molto femminile, è un po' un contrasto. C'è un'opera particolare che vorresti descrivere per, eh, per semplificare quello che stai dicendo? Sì, allora c'è Redot Chili Cakes che rappresenta mm -hmm. l'integrazione dell'ombra. Rappresenta due corpi femminili con una testa, con due corna e questa donna con... che rappresenta il numero 3. Ci sono vari elementi, una numerologia, una simbologia in questo quadro. In realtà, per semplificare, ci sono due donne, È Eva e Lilith. Sono i due opposti, i due corpi femminili che rappresentano gli opposti che si incontrano e si uniscono. Quindi sono la parte Eva che rappresenta più la madre, la parte diciamo, materna che accudisce la famiglia, la casa, il marito, eccetera. E invece poi c'è Lilith che è la ex di, di Adamo, che invece è la parte più selvaggia, più istintiva, più intuitiva, più sensuale e eh, in questo quadro c'è un incontro tra le due parti, sono le due femmine, diciamo, che possono co convivere con questa rappresentazione, c'è una pace tra, tra queste due parti, è un'integrazione della parte dell'ombra sostanzialmente, parlando sempre della dualità, un, una mia tematica cara è il doppio, è il gemello, ying e yang, bianco e nero, già anche l'incisione come ti dicevo prima l'inchiostro nero su bianco. Tutta questa dualità esiste anche in questo caso parlando di ombra e di luce o di due aspetti comunque diversi della femminilità un background da grafico. Una cosa che mi ha molto colpito anche, la scelta dei colori, nel senso che nelle tue opere quello mi, mi, mi intriga molto, nel senso della tua scelta dei colori, come nasce? Allora, la scelta dei colori è molto leggera, è molto manga, è molto infantile in realtà. Ci sono questi light color di acquarelli, di inchiostri molto diluiti, con alcol che ti mettono in contatto su. Vito con un immaginario molto dolce, molto appiccicoso, come la mia svapo, <ride> <ride> però in realtà è un fake, perché questa presentazione è dolce, è appiccicosa, smielosa, ma in realtà poi i personaggi sono super strong, sono fortissimi e sono quasi il contrario di questa colorazione, però convivono, certo. convivono. Certo. Allora, Erdinka, come potete vedere questo è il catalogo della mostra ed è un po' rappresenta il mio lavoro perché c'è questa donna con un copricapo a forma di lupa e il corpo anche da lupa ed è una tematica ricorrente e mi ha ispirato tantissimo questo libro che si chiama Donne che corrono con i lupi dove racconta principalmente tante fasi del femminile, quindi, del femminile quindi la parte più istintiva, più intuitiva, più protettiva proprio come una lupa e infatti l'ho chiamata eroina ed è, ed è lei Tac. ed è stata una mostra in, tramite l'Istituto Italiano di Cultura Bratislava anche l'altra opera avevi mandato molto particolare. Sì, l'altra opera, ecco, esatto, ricollegandomi anche con la moda. Mi ricordava la cosa modella, quella con la vitiligine. Esatto, quella, questa modella che si chiama Winnie Arnold Ed è la prima modella fatta da vitiligine. Mi Vitiligo è l'essere androgino, è un nuovo essere è evoluto che riesce a unire dentro di sé tutte le parti, quindi in quest'opera rappresento, rappresento questa donna, uomo, non si capisce molto perché è androgino, con delle macchie sulla pelle, sul corpo, diventa un accessorio di cosa che viene valorizzata, viene accettata e anzi come eh, una cosa molto, molto bella e unica che fa parte di te. Quindi accettazione e guarigione. Soprattutto in questo periodo mi sono molto vicina a questa tematica dell'autoguarigione. Dell guarigione Androgeno è nuovo essere evoluto ed è rappresentato da, come nel mio quadro, con una testa di giraffa. Quindi include l'uomo, un, un avvicinamento diciamo, alla natura in questo periodo è molto caro come tema, come tematica. Infatti io durante il lockdown, non so voi, ma essendo qua orzi nuovi, scappavo tutti i giorni, fin quando mi hanno beccata anche, <ride> eh, al fiume e, e diciamo la vicinanza con quest'acqua che scorre mi dava molta energia e io stavo molto bene, in realtà in questo periodo ho trovato disciplina, ordine mentale, silenzio. Non ho lavorato molto, ma ho dedicato più il tempo a me stessa, più alla qualità del lavoro che alla iperproduzione. Esatto. E mi è piaciuto tanto questo periodo. Io condivido molto quello che dici perché è stato esattamente lo stesso per me. Il focus. Abbiamo avuto un momento in cui ci si potevamo fermare e dedicare il tempo a noi stessi e alla nostra creatività che eh, non apprezzo questa è la positività che vedo in tutto quello che è successo e che sta succedendo nel mondo si sì, trova sì, in mm -hmm. parte poi un po' ti blocca comunque una okay. cosa che non sai quando riparte un po' è strano no, tipo sembra essere proprio un limbo esatto però sai cosa che se tu sei concentrato nel qui e ora adesso non voglio non sono diventata buddha cioè però ho trovato una sorta di equilibrio, nel senso prima avevo tanti progetti, tanti programmi, magari più a lungo termine, è vero, viaggi, eccetera, però in questo momento se devo scegliere di passare il mio tempo nel migliore dei modi, cioè adesso, cerco di dare un, un valore a, a questa chiacchierata, a questo momento e poi quello che verrà dopo, non dico che non programmo più niente, però lo programmo in un modo diverso, senza sia senza l'agenda, basta l'agenda, quindi, quindi quando programmi le cose di fare così o fare un'autonomia non c'è dietro qualcuno manager di gallerie? Che... No, ciao, ciaone proprio. Anzi, visto che viene apprezzato molto, non cerco la quantità ma la qualità. Effettivamente poi grazie a Instagram, grazie ai social, le persone si avvicinano. Sono curiose perché Ovviamente quando tu metti della buona energia, della qualità nel lavoro anche se tramite un'immagine un fotografica eh, si incuriosiscono e si avvicinano, ti chiedono, fanno domande no? e non solo in Italia le gallerie tradizionali sono importanti sì però anche i social o comunque Instagram dà una bellissima visibilità e secondo me è da sfruttare tantissimo, da usare nel migliore dei modi, sto imparando ancora perché è tutto in progress quindi te la maggior parte di Veneto dici che non la fai tramite gallerie ma tramite social network? Ultimamente sì prima no, adesso invece sì. Prima era più gallerie, fiere comunque genere? Prima era più galleria fiera quindi ma ancora adesso va bene perché la galleria è importante e la, e la fiera anche eh, però le persone sono più curiosite da, dall'artista e dal mondo che c'è dietro all'opera sicuramente le persone seguono più personalmente l'artista che, eh, che non il prodotto eh. quindi sono importanti entrambi eh. per un artista emergente cosa consigli di buttarsi su Instagram o cercare la galleria? Entrambi? Secondo me entrambi. Sono, sono importanti perché fino ad oggi la galleria comunque rappresenta gli artisti, li, li aiuta, li sponsorizza, e cerca di fare progetti particolari in posti particolari, mentre invece tutto quello che c'è dietro Instagram o dietro il social è più la vita reale dell'artista o comunque studio, di questo mondo creativo in, nel momento della creazione. Hai visto che hai fatto anche molte residenze d'arte in Cina, Giappone Messico, okay. e Messico Ti sono servite, ti è stato cambiato qualcosa? Sì, allora questi viaggi li ho veramente tutti perché arricchiscono tantissimo e lasciano ispirazione che poi continua nel tempo, cioè viene poi accelerata addirittura nel tempo. Con, eh, con Swatch ho fatto questa residenza a Shanghai nel 2014, per sei mesi ho vissuto in questo hotel stupendo sul Bund, sul fiume di fronte al Pudong di fronte allo skyline di Shanghai in questo hotel dove Swatch ospitava 18 artisti da tutto il mondo ovviamente selezionati grazie a un'application a cui ho partecipato e quindi ho vissuto in questo hotel così un po' alla grande fratello perché c'erano persone un po' da tutto il mondo dal Messico, Australia, Svizzera è stato bellissimo io non ho fatto l'Erasmus quindi secondo me è stata una sorta di, di dieci anni dopo. È stato molto divertente. <ride> il giorno dipingevi la tiraute di festa? Avevi il tuo studio, quindi continuavi a lavorare comunque. E poi si stava insieme, si andava, si andava per mostre. Ci siamo uniti parecchio, ho conosciuto delle persone con cui sono ancora tuttora in contatto. Possiamo anche trovarci ancora volendo organizzare qualcosa oppure sarebbe bello anche fare queste dirette, queste, questi scambi, insomma. Poi va bene, altre in Messico, ho fatto tutt'altro, ho fatto ceramica, Raku, tramite un mio amico che ringrazio tantissimo, che è Luca Brai, che è un artista mi sono vicino a Cremona, però ho vissuto in Messico vent'anni e lui mi ha dato questo contatto di questa, questo studio che si chiama El Gaio, dove lavorano la ceramica a Cholula vicino a Puebla, quindi due ore da città del Messico e grazie a questo soggiorno ho scoperto veramente il Messico, com'è il vero Messico, cioè le tradizioni. <ride> Lo zio del Muerto, era un pic una piccola parte d'iceberg per poi scoprire tutto il colore associato alla morte, che io adoro. Questo contrasto, perché ovviamente lo metto nei miei quadri, nei miei lavori: c'è cioè, la decadenza della morte associata a un carnevale di colori, è la cosa più figa in assoluto. Quindi, consiglio cimiteri. Come in Coco, come nelle. Nel che bellissimo quel film. Eh, è, è proprio così, è proprio così. E quindi questo contrasto, poi anche una cosa che mi interessava del Messico, sono riuscita a vedere la luce libre, mi sono ispirata per fare alcune teste di lottatori messicani, è bellissimo, avevo visto questa lotta anche tra, tra donne, è stato molto trash perché poi in questi palazzetti si insultavano tutti in modo abbastanza hardcore, è stata una bella, una bella esperienza veramente figo per cambiare, anzi, non è proprio cambiare argomento, perché comunque riguarda sempre l'arte. Vorremmo parlare un po' della moda. Per questo cito comunque Alessandro Di Michele, che è poi è il direttore creativo di Gucci. Ho ascoltato un'intervista nel quale dice che la moda per lui unisce il pensiero al divenire, all'essere quindi, che di per sé l'essere e il divenire è una cosa che comunque per definizione è di continuo cambiamento. E quindi c'è un riferimento che lui fa al fatto di mescolare le regole e i generi per poi creare nuovi spazi, nuovi codici. Tu cosa, cosa pensi? Credo che come lavoro io con il collage, mixando stili diversi, materiali diversi, giocando tantissimo al limite del trash. Alessandro Michele è stato geniale e amo il suo modo di sperimentare, amo la sua libertà di associare il pelo alla ciabatta da piscina, cioè non è, non è una cazzata, è perché tu quando vedi, guardi l'insieme di un'opera o guardi l'insieme di un outfit, vedi qualcosa che ti piace, non ci sono, non, cioè ti, ti fa uscire dal cliché dell'outfit di un certo tipo, di un certo modo e poi anche un pensiero più libero, rappresenta quello. La libertà di, di associare cose diverse e poi anche una libertà di vedere e di pensare in modo diverso. Comunque è sempre fluida, cioè la, la, la parola chiave è sempre quella. Poi chiudendo, facendo da parte Gucci i tuoi progetti futuri, cosa è mostre, vuoi fare qualcosa di nuovo? Guarda, mi piacerebbe tantissimo rendere più azione quello che per anni ho rappresentato su tela e su carta, quindi sul bidimensionale, in questo momento ho l'esigenza di trasformare tutto questo in una performance, in una installazione, quindi avrei bisogno di una location particolare e di fare un vero e proprio rituale o comunque creare, creare un rituale eh, dove ci sarà un mix di tradizioni, di culture, di religioni, di filosofie diverse, di mondi diversi che, conv che convivono, diverse culture in una performance, questo è quello che mi piacerebbe fare nella prossima mostra. Una cosa che ricorda molto, appunto, Sud America, da, dai maya. Sì, molto estremo, dal maya anche a una pulizia invece più all'Oriente, più al Giappone. Ok. Oh, sì. sì, che proprio incrocia culture che ho conosciuto e che ho incontrato nei viaggi. Mi piacerebbe fare un collage però reale. Ok, perfetto. Se c'è qualcuno che vuole vedere le tue opere. C'è un sito che... Instagram meglio Instagram che sono abbastanza attiva che è Elena.monzo. Sì, grazie, grazie Elena. A voi. Di tuo tempo. Oggi è stato molto interessante anche istruttivo. Questo era <ride> questo era Mocast numero 3, episodio numero 3. Mi raccomando, always drink coffee sempre bere caffè la mattina, specialmente se siete creativi. Se vi è piaciuto, non dimenticatevi di cliccare sul bottone a destra, subscribe. Iscrizioni, e grazie, grazie del vostro tempo. Anche alla prossima! Grazie a voi, alla prossima, buona serata. Ciao ciao.